Buonasera buonasera a tutti, benvenuti a Mostrarti e anche questa sera eh, chiacchiereremo d'arte con un nostro amico artista che è venuto a trovarci, anzi a ritrovarci direi, per presentarci e raccontarci la mostra che sta per iniziare, eh, dove eh, lui sarà protagonista o coprotagonista, ma facciamocelo raccontare da lui. Buonasera Pietro, buonasera, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera, eh, grazie dell'accoglienza e dell'ospitalità. In questo salotto, diciamo, virtuale, si sta sempre bene. Un po' la Costanzo, dai. <ride> grazie, è troppo sei, sei molto più magro e molto più giovane. <ride> e, no, insomma, semplicemente diciamo che questi ultimi mesi sono stati abbastanza fagocitanti di idee e iniziative, tra cui appunto questa, che è una mostra di pittura eh, che si intitola Onirikai, quindi questa a diciamo, fusa, credo, dal greco o dal latino. Non ho dal mento, latino, sì. forse. Dal latino, sì. Uh -huh. Ok, eccola qua. Vediamo, eh, dove esporrò io per la prima volta, diciamo, una, una, una serie di quadri, di, di opere, chiamiamole boh, come volete, e, sì. e insieme a Patrizia Simonetti, che è una pittrice, abbastanza fermata sta andando anche su piattaforme internazionali vende quadri eccetera che gli sono andato in simpatia e insieme un po per follia perché se non si è folli non si è artisti dicono eh, Così. abbiamo deciso lei ha deciso di prendermi diciamo sotto le, la sua ala protettiva e di fare insieme questa mostra quindi è una mostra di due personalità molto differenti eh, eh, quindi lei più metodica più organizzata più sicura anche io sono un po' l'allievo anche se in realtà le mie opere sono ben diverse quindi abbiamo proprio due linguaggi ci accomuna questa cosa qui in questa mostra proprio il titolo l'arte del sogno ossia sì. abbiamo uh, quindi ipotizzato questa possibilità espressiva legata a un mondo onirico eh, che dà proprio il titolo alla, certo, alla manifestazione certo. quindi Sogno, uh, del sogno si è parlato e uh, qualcuno ci ha addirittura dedicato alla vita, parlo di <coughs> artisti come Kurosawa oppure Fellini o scrittori come eh, Young, no? il, il, mh, come si il psicanalista, eh, per non parlare nell'arte, eh, Dalì, certo. Miró e tantissimi certo, altri. Certo, okay? certo. Quindi diciamo il sogno è una tematica ricorrente e noi abbiamo voluto dare la nostra piccola interpretazione con due linguaggi molto diversi. Eh, sì, sì un... infatti io notavo proprio questo, notavo questo nel, nel vedere le opere eh, di Patrizia Simonetti, che non conoscevo, mentre le tue le avevo già viste, quindi guardando le opere ho detto sono completamente diverse, però sicuramente ci sarà questo filo conduttore, tu adesso ce lo stai un po' svelando insomma. Sì, sì, esatto. Sì, è un filo conduttore sottile anche perché per fortuna i sogni non sono tutti uguali, no? ognuno ha un suo mondo, ognuno, eh, i sogni scavano nell'inconscio e quindi eh, è legato sempre anche a delle caratteristiche personali, caratteriali, emotive e anche sono legate no, al, al vissuto di ogni persona, quindi io poi sono certo. un maschio, lei è una femmina, quindi una sorta di Yin e Yang eh, con la tematica certo. del sogno, dove i suoi sono opere, le sue sono opere più rarefatte, più sottili, fatte di frequenze, di vibrazioni sottili e molto ehm, tenui per certi aspetti e che hanno un'eleganza eccole qua, ne vediamo qualcuna un'eleganza anche formale, estetica con questi colori eh, lei poi è studiosa di antroposofia e quindi studia le, le energie sottili, eccetera, mentre il mio è più materiale, è più fatta: sì, il mio è fatto di bianco, no? le mie opere sono fatte di bianco, che ricopre un po' tutto. Ci saranno dei testi che mh, poi verranno anche detti e raccontati eh, proprio all'inaugurazione del 3 dicembre, che è sabato alle 17.30. Eh, ci sarà un attore che decanterà alcune frasi scritte sia da me che da Patrizia in, in momenti diversi e abbastanza autonomi. Certo, questo è, è sicuramente poi la fusione di più elementi, è sempre una cosa che, che funziona, che piace perché eh, riesce a parlare linguaggi diversi portando eh, le persone ad avere Un'emozione unica, no? Sì, tra l'altro, noi vogliamo fare una cosa che sia anche interattiva: nel senso sì. che all'interno proprio dell'inaugurazione ci sarà anche. Eh, una colonna sonora suonata sì. dal vivo da un musicista che fa musiche ancestrali, quindi legate fortemente sì. al sogno, ma sono sì. musiche arcaiche, diciamo che derivano dal, dai periodi ad, ancora prima de, degli Aztechi, dei Maya, quindi suonati sì. con una strumentazione tutta di legno eh, quindi si chiama Oscar Bonelli lui è famoso e sta cominciando e ha accettato al tema del sogno, l'onirica, dove L'abbiamo raccontata, lui è libero. Ci sarà un'ora di concerto e all'interno di questo ci sarà la decantazione di questi versi che parlano un po' della nostra arte, fatta da questo giovane attore che si chiama Alessio Pecorari. Eh, che quindi viene citato anche nelle locandine, e quindi sarà diciamo un, una grande eh, inaugurazione, vernissage, ma anche evento, e quindi poi ci sarà sì, sì. Appunto, la possibilità di incontrare un sacco di gente. È previste molte persone, anche importanti, galleristi, altri artisti ovviamente interessati, ci saranno delle, un paio di tv. Eh, e quindi sarà una, una, bella, una bella manifestazione che abbiamo curato a livello spasmodico nei dettagli, anche perché io mi trovo eh, nella prima volta in questa veste, perché io sono, diciamo, più noto come vignettista, quindi come su altri, quindi mi sono lanciato, buttato senza paracadute in questa esperienza e quindi a maggior ragione, come tutti gli esordienti, voglio curare ogni dettaglio, abbiamo ogni curato dettaglio, i polderini, certo. la grafica addirittura le etichette da mettere sotto i quadri sono, stati, sono stato a livello fobico per serate, non ho dormito la notte per, perché è come, come avessi, fare? è come se avessi la paura dell'esame eh, <ride> Esatto. ma è quindi anche comprensibile proprio perché tu oltretutto vieni da un'esperienza lavorativa importante nel campo della comunicazione quindi questa bravo, è no? esatto, proprio io mi formazione. sono occupato tanti anni di grafica pubblicitaria, di art direction, di spot televisivi e già, e già di, di per sé ho proprio la smania, la cura nei dettagli, nella grafica, eh. nella scelta delle font, nella scelta della comunicazione, la scelta delle parole, quindi eh, sono, è proprio una mia vocazione questa cosa qui, certo, certo. tant'è certo, che poi, poi comunque la porto in tutti i miei ambiti, adesso come ti dicevo l'altra volta, eh, mi sto curando, sto curando il lancio della mia prima collezione Genesis degli NFT che tu sì, l'avevo già accennato l'altra volta sì, sì, NFT sì. è questa arte virtuale che sta prendendo e io eh, mi sono lanciato proprio essendo il primo fumettista diciamo italiano che si lancia in questo specie di mondo virtuale che parla il linguaggio della blockchain, delle criptovalute certo. che sì. sembra anche abbastanza strano però eh, come vedi io mi lancio, mi lancio sempre senza paracadute in iniziative dove ci sia curiosità, dove ci sia evoluzione e, e dove trovo dei margini, dove credo di poter dire qualcosa, chiaramente non mi vedrai mai fare un balletto di danza classica o, o fare il concerto per oboe e viola no, da certo, solo. Capisco, capisco, ma è molto bello poi questo, questo approccio che hai proprio nei confronti dell'arte no? Chi fondamentalmente sì, per me l'arte è gioco, sto eh, giocando, esatto, sto pasticciando, esatto. non mi ritengo un artista con la maiuscola, sto in punta di piedi, da, sto entrando dalle retrovie, dalle cucine e non dalla prima porta, eh, ma questo eh, è un atteggiamento mio che mi permette di essere eh, giocoso nelle cose che faccio e di chiaro, essere libero. Chiaro, chiaro, chiaro. Okay, libero anche nella tecnica perché di c'è un qualcosa che io recito, no, che io recito, che questo attore reciterà, che parla del mio approccio con la tecnica, dove io non conosco tecniche, non conosco, poi me le stanno dicendo adesso, se tu devi usare il bianco sulla tela, devi usare del, delle colle, mescolele insieme, cioè sono queste cose che io provo, e tant'è che i primi quadri si sono proprio dissolti perché si sono staccate le tempere, eccetera. Quindi è una cosa che faccio, ripeto, per, io la vivo come gioco, però vedo che il risultato mi sta dando soddisfazione, anche a quei pochi che l'hanno vista e mi hanno e hanno parlato bene, quindi io forte di questa cosa eh, vado avanti stai come stai lanciando mulo. ancora più avanti. Vado insomma. avanti come un mulo. però il mio atteggiamento è quello proprio come un bambino che sta giocando dentro, una... anche se l'età non è più quella, ahimè. Io ricordo, ricordo che nell'intervista nell che facemmo l'altra volta parlavamo proprio di questo, no? questa tua capacità appunto di, di viverla come un gioco e, e di far sì che quest'arte sia completamente libera perché certo, certo per me è fondamentale che... e, e di fatti a un certo punto eh, io recito a, cioè ridai io ho scritto delle cose eh, che parlano proprio dove io non voglio conoscere tecniche, non voglio conoscere trucchetti già eh, o furberie, diciamo, no, non mi interessa questa cosa. Questa parte, chiamiamola razionale logica di tecnicismo, sì, sì, eh, sì. le lascio ai professionisti. Io mi ritengo un, un, un bambinone che sta giocando all'interno con i colori, eccetera, e pasticcio, ovviamente, con un'idea ben precisa di quello. Sì dove voglio orientare, però non voglio farmi prendere dall'aspetto, diciamo, le mostre, i contatti con i galleristi, la quotazione, i prezzi, fai così, falli grandi, falli tutti certo. quadrati perché conviene, cioè queste cose, diciamo, razionali. Ancora non, non me ne voglio occupare, Anc adesso devo trovare bene una strada, poi magari subentrerà, ecco il, la routine, tra virgolette. La Ma io routine. mi auguro di no. Eh, non lo so, dico forse. Spero so. che ci siano molti, molti, come dire, molti, autori, eh, molti autori che mi daranno insomma ragione, spero. Insomma, però voglio dire, se anche non dovesse e fosse la mia prima e ultima mostra, va bene così. Va bene, questo, questo è, sicuramente, è sicuramente un Però ho un sogno, però ho un sogno. Allora. Ed è un sogno che l'ho fatto, ho fatto pochi giorni fa, un sogno dove mi trovavo in Giappone sì. davanti a questa specie di scultura, in questo caso è una scultura con, ricoperta col panno, e, e quindi davanti, davanti a una platea, che ne so, 500 persone in Giappone, avevo il traduttore, avevo è un sogno proprio... Eh? E io tiravo giù questa tela e c'era un mio quadro però io non me lo aspettavo perché ero in veste di presentare un'altra mostra e quindi tiro giù e mi trovo il mio quadro e c'è stato l'applauso scrosciato. e quindi io con questo adesso ho l'idea Patrizia se fosse qui lo confermerebbe perché è una settimana che gli sto dicendo allora prossima tappa Giappone ho già preso i biglietti e lei mi dice: come i biglietti no non è vero però adesso li prenderò ha già previsto tutto come si sono. Sì, sì, no, io sto andando avanti. La, sai che i sogni eh, bisogna pianificarli? No? La realtà va pianificata grazie attraverso i sogni, cioè le grandi invenzioni, le grandi cose sono state fatte perché qualche pazzo ha sognato un computer diverso, ha sognato un modo eh sì. diverso di comunicare. Vedi, Edison, vedi no, i grandi ah, chiaro, cose, certo. Steve Jobs, lo stesso Zuckerberg, no? hanno avuto dei sogni e li hanno adesso per carità, fatto i dovuti e paragoni perseverando, però persever perseverando nel sogno, se il sogno riesci a visualizzarlo, tenertelo bene vicino, ripetertelo tutte le mattine, è proprio sì, nel certo, potere della cioè, visualizzazione, cioè tu riesci sì, a vedere sì, tutti sì. i dettagli Pian pianino ci sono innesti di sogni che entrano nella realtà. Questa è una. È diventano, un che... diventano realtà, è un po' quello che racconta la legge dell'attrazione. No? Bravo, bravo. Esatto. fai sì che quel sogno sia già reale e diventerà esatto. reale bravo, Quindi, bravo, perfetto fondamentalmente... eh, mi sto interessando anche questi, a queste cose perché l'ho vissuto in prima persona facendo il docente e sì. appassionandomi anche di, di coach motivazionale di formazione eccetera ho applicato le, queste, queste cose proprio a dei ragazzi con, con sì. cui anche lì giocavo non avevo qualità da dire adesso vado in profondità però abbiamo fatto il gioco della visualizzazione e ci sono stati degli effetti sconvolgenti. No? Okay. Eh, e quindi un po' così, un po' suffragato da questa cosa, lo sto applicando anche alla no, all vita artistica in questo momento. Quindi, caso. magari probabilmente sabato verrà qualche gallerista giapponese e io sto lì ad aspettarlo. La prossima intervista che faremo sarà dal Giappone. Perfetto, allora chiamami che io prima l'ascolterò, se poi mi fai come ospite io imparerò un corso in giapponese e non avrò bisogno neanche del traduttore. Bellissimo. È un po' difficile come lingua il giapponese, però eh, lo, so, lo so, niente è impossibile, visto niente che parlavamo di visualizzazioni e di sogni, per carità. Io esatto. in merito a quello che, che adesso stavamo raccontando, ci tengo a dire che è importante comprendere che i sogni o il gioco, in questo caso parlavamo di essere giocosi, non è una cosa da poco, è una cosa seria. No, Quindi no certo, quando certo. No, perché sai, poi può passare... Ho letto, ho letto proprio degli aforismi, cioè se una persona non ride non è seria. Esatto, una cosa di queste esatto. qua, no? Se sì, più sì, la sì, sì, sì. persona sorride più significa che se eh, una sì. cosa di questa qui, sì, ma anche adesso non ricordo gli autori, non, non riesco a citarli a memoria, però ho letto di queste, beh, io poi il mio, il mio, diciamo, la mia passione facendo il fumettista e, e facendo vignette, è chiaro che con me sfondi proprio un portone aperto, eh, certo. perché per me far sorridere una persona conoscendo poi questi tempi dove c'è gente che sta male c'è gente che soffre certo. continuo ad avere persone che mi scrivono proprio anche eh, che si confidano con me come se fossi io una sorta di non so perché ho questo potere di attrazione quindi, e si confidano e mi raccontano appunto di quanto soffre quindi per me l'idea di far sorridere una persona o di farla riflettere meglio ancora sorridere e riflettere sono un binomio che, che adoro veramente per me, se riesco a fare questa idea, per me è una giornata non buttata via. Quando io riesco a far sorridere anche cento persone attraverso le mie cose e o a farle riflettere, e o a farle, per me è già una conquista. Mi sento utile al mondo. Mettiamola così. Via. Certo, certo. certo, Poi, certo. Sul discorso, Il discorso non, non è un discorso che riguarda i soldi, ovviamente, perché lì è un'altra paio di maniche. Eh, Però se potessi, ecco, farei questo come missione nella mia vita. Bellissimo. Bellissimo. E quindi, allora, sicuramente l'invito che facciamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno nei prossimi giorni è di dare un'occhiata a questi sogni, no? Che, che, che Pietro sì, ci, questi, ci questo, questi due modi di sognare. Eh, sì. eh, il mio è, è il, quello di Patrizia, è un po' più rarefatto, fatto di colori ben studiati anche, c'è cioè una parte certo. razionale a monte, ma poi c'è una parte espressiva appunto che eh, lavora nell'etere. I miei c'è più oh. materia, c'è più questo, ecco questo è un altro lavoro di Patrizia, eh, molto bello, molto intenso, di, di, quindi, eh, i miei sono diversi, fatti più, ripeto, di materia, di bianco che sovrasta, eccoli qua, questi eh, altri no? qua, con, con queste figure eh, che sembrano un po' presi in prestito da, da Miro o da altre cose dove la materia e la luce gioca un, un, un ruolo fondamentale questo è un quadro addirittura, non so se l'avevo già accennato mi sa di sì, che ha due firme con due date diverse perché una prima parte è stata finita nel 1998 quindi ero sì. molto più giovane e la seconda parte, quella del bianco un po' più acceso, è stata finita pochi mesi fa, due mesi fa, quindi c'ha le due date, l'inizio, 1998, eh, 2022, e sono quindi quasi, 25 anni di differenza, eh, sì, quindi, è un figlio che è cresciuto è, figlio eh, cresciuto, è come se tu avessi messo il vestitino, il bambino un po' più girare nudo, adesso lo vesti, lo fai... Eh, sì. E gli, eh sì. ho dato una, e gli ho dato una cornice, gli ho dato insomma un po' di... Anche questo verrà esposto, e quindi questo è bello vedere la materia, e ho scoperto quasi per caso, per... a meno che il caso non esista, ma ho scoperto che con la retroilluminazione, quindi sì. se io illumino da dietro il quadro, io riesco a vedere tutto il colore che ho messo dentro, quindi il corpo è come se, se fosse vivo, poi spengo la luce e torna questo bianco. Cosa significa questo bianco? Eh, per me è un bianco che ricopre, che mi ricopre, diciamo, la, forse la timidezza, la, la paura di sporsi troppo, la paura di essere, eh, come dire, fagocitato da, da questi colori, questo disturbo, questo continuo. Um, questi input no? uh, ossessivi sì. che abbiamo tutti i giorni di colori di luci, di, di suoni di classico bombardamento, bombardamento, continuo e io questo bianco è come se volessi ricostruirmi diciamo una purezza okay? quindi eh sì. all'inizio eh. faccio queste, questi quadri molto colorati e poi vengono tutti ricoperti di bianco, adesso probabilmente ci vorrebbe uno psicanalista per... <ride> spero, spero che arrivi faccio un appello Uh, che arrivi oh, alla mostra uno psicanalista esatto, che, che, che si, uno, così piccolo... tutt'ostante farà una piccola analisi di esatto, esatto, interiore che poi porta alla, alla, a queste opere io la cosa che dissi già la volta scorsa sicuramente la percezione che ho di, questo, di queste opere è proprio quella che tu adesso raccontavi no? questo coprire in qualche modo purificare mettere, mettere quel velo di tranquillità eh. e, la sì, è il bianco, non è nero neanche. No? Quindi il nero è un'attitudine più verso la cupezza. Invece certo. il bianco è quasi un ritorno al bambino: è un sì, ritorno sì. Alla, alla gioia, alla purezza e all'idea di essere. Eh, come eravamo magari no? prima certo, delle brutture certo. delle, delle insoddisfazioni delle frustrazioni delle fregature che ognuno ha preso eh. nella sua vita okay. certo. e quindi è come una specie di appello a tornare quel bambino che forse non tornerà più è come se certo. dipingesse ecco, è come se io avessi messo un pennello in mano al mio cuore al mio facevo. bambino interiore e dicessi vai vai senza, senza, appunto, senza tecnica vai, vai come te la senti non ti voglio imporre niente come viene, come viene proprio dal profondo come viene io dal profondo facevo, facevo un'altra riflessione perdonami, quando tu parli appunto di questo bianco che copre no? e, e che poi è fondamentalmente il filo conduttore delle tue opere sì. ma io vorrei mettere l'accento anche sulla matericità delle tue opere perché se io avessi visto un quadro completamente liscio, quindi su due dimensioni, con questo velo di bianco, avrei pensato, esclusivamente alla purezza, avrei pensato al ripulire, al sistemare, sì, sì. all'ovattare. Noi, l'autostazio di sì, è come quando scende la prima neve che tutto è silenzio, sembra Bravo. che il mondo abbia preso una pausa. Eh, e fatto. tu questo l'avresti fatto in quel modo. Ma quando poi tu aggiungi la materia... Sì, Quindi, la materia in questo caso è, sì, il bianco, come dici tu, ma si aggiunge l'energia. Esatto. La materia è un movimento, sono onde, sono vibrazioni. È come se io sollevassi una sorta di eh, calma apparente interiore, data dal bianco, ma che in realtà, eh, diciamo, fomenta una sorta di energia pronta ad esplodere. Certo, eh, è come se fosse certo. trattenuta e la, perché ho notato che c'è e verranno presentati anche i quadri della, alcuni quadri, pochi tre, della, del primo periodo 1996-98 sì. eh, dove il bianco in questo caso è come dici tu è più soffice, è più delicato non c'è questa materia prorompente ma è certo. una sorta di analisi così fatta postuma, non è che ci ho pensato prima per lo Beh, stesso certo, modo visto di... che come dicevi tu sei libero nel momento in cui ho visto dopo ho visto che c'è una differenza i primi quadri sono più mh, delicati c'è cioè, un sorta di bianco che quasi non, non vedi, quindi forse è un'età anche diversa sai, ma, adesso... ma io ti chiedo Pietro, scusami, ti chiedo ma questa materia non è un ritorno alla realtà secondo te? non può essere un richiamo poi alla realtà, perché la materia è qualcosa che tocchi, che senti? non lo so, non lo so. probabilmente potrebbero essere ferite. Ah, okay. Sono cicatrici a... che ritornano alla realtà. Bravo. Eh, sono delle cicatrici mascherate come se fossero dei nervi, qualcosa che sì, esce fuori, sì, sì. è come se sì, ci fosse sì. l'anatomia non in rosa, un disegno anatomico certo. di, queste, di queste queste linee sono delle. Delle, forse delle cicatrici non so adesso io non vorrei entrare troppo in merito perché non, cioè fare, fare il critico di me stesso sarebbe chiedere troppo però può essere un'interpretazione fatto sta che a differenza di ripeto di 25 anni fa vedo che c'è più energia più forse una rabbia anche nei soggetti vedo mentre i primi erano un po più angelici okay? sì, era proprio sì. miro quasi Kandinsky, molto sì, no? sì, sì, sì, adesso sì, sì. c'è una sorta di materia che si esprime anche nel, nei, nei corpi, cioè, ci sono dei corpi eh, involuti, ci sono de, delle ali, c'è eh, una sorta anche, ecco, questo è un altro, questo, questo è fatto nel è 1995, mi sembra la data, se puoi ingrandirlo, forse c'è scritto in basso, 95, sì. 95, quindi stiamo sì, parlando sì. di 27 anni fa. Certo. Ecco, qui c'era, però come vedi la, la mia poetica, poi non è cambiata, ta. non è che ho cambiato no. eh, stile, no. grosso modo voglio dire, mh, ecco, già questa era più, più forte. e Ovviamente il mio debito lo devo molto all'illustrazione, all perché io nasco sia come pubblicitario che come illustratore quindi c'è un forte richiamo all'illustrazione, al, alla figura. Non è che faccio un astrattismo così, a differenza per esempio certo, di, certo, di Patrizia, cioè, no? che Patrizia Alizabeth. disegna dei, dei paesaggi diciamo così, poco eh, per nulla mh, formali. Sì, o, no? okay, che mentre andavo... io ho sempre bisogno di attaccarmi a, al pretesto di una figura e da lì è come se fosse la figura è come se fosse come non so la mia eh, capito i miei agganci è come certo, se fosse certo così, certo certo che in poi una, questa figura la spaesi la poi sì si la mente. cambio la, la esaspero però certo, il certo. fatto di avere un, eh, delle basi un elemento di base che ti, esatto. ti ricollega in qualche sì. modo ed è, ed è sempre legato se vuoi tutto ciò che è figura è sempre legato al razionale cioè alla mente perché noi siamo fatti tutto di no, impulso emotivo, quindi cuore, eh, fantasia, eccetera. e poi c'è una parte razionale che fa, par, fa parte di noi. Più avanti vai con l'età, tendenzialmente aumenta la parte razionale. Ed ecco perché io poi dichiaro di non voler studiare le tecniche. Preferisco che un quadro si scolori e perdi i pezzi e assuma valore perché c'è l'intonaco che è caduto, perché... Eh sì, perché avrà eh un sì. altro valore perché no? altrimenti, eh. altrimenti ricado nel meccanismo del razionale che è un po' il limite no? di quando noi adesso qualsiasi cosa ci viene proposta c'è sempre la parte razionale di noi che dice bello, buono, faccio così, mi è più utile, così facciamoci certo, caso. No? In certo, tutte le certo. eh, relazioni, rapporti, anche nell'acquisto di una cosa, sto lì a vedere eh, quanto costa, cosa mi conviene, eh, quante banane compro, quante ne mangio, quante andranno a marzo. Cioè, cioè, questo aspetto, aspetto razionale lo voglio per il momento accantonare, voglio giocare e voglio essere libero di trovare una strada che grosso modo c'è posso affinarla. Adesso per esempio eh, ero domenica, ho visto un pezzo di specchio ho detto che bello fare queste cose, eh? e un mio amico mi ha detto: mi ha riportato con i piedi, guarda che se tu fai il colore sullo specchio poi si stacca, ci vogliono i colori a specchio per, per le superfici e, certo. la, e già questa cosa mi ha, mi ha smontato. Ho detto vabbè, lo specchio vedremo: non userò lo specchio, non, <ride> non, non, non, cioè non, non voglio mettermi dentro a tecnicismi, se no ricado nell'aspetto che ha impostato la mia vita professionale, anche affettiva, eh? anche affettiva. Perché poi, dopo una certa età, magari non ti innamori più, non fai cosa, cioè, eh, no, i ricatti, la furbizia del cioè voglio evitare questa cosa cioè, voglio, ecco, la pittura diventa la mia fase bambina sì, sì, io sì, voglio lasciare un bambino in avere... una cosa con tutti i colori, non voglio che nessuno mi disturba, di fatto, eh, lavoro quasi sempre di notte quando tutti vanno a letto, a casa mia quando non c'è nessuno quando ci sono interferenze, non accendo la tv, a volte metto della musica, però anche lì musica free, molto eh? Eh, mi metto e faccio e cerco di... anzi, addirittura non voglio neanche vedere cosa sto facendo perché nel momento, nell'atto del vedere... Do un impulso all'aspetto razionale che mi dice sì, no? a fare le correzioni, bianco, no? E qua, qui è sbagliato. Eh, qui arriva. Ma è metti... più bello così. Ma è più bello, eh, lo, lo so, so, lo so. Ogni tanto ho qualche sorpresa perché al mattino dico: Ma cavolo, questa roba ho fatto stanotte, <ride> eh, sì, sì. no? Però è bella, è bella come situazione. Vabbè, Aspetta. è un lusso, è un lusso. Io non sono uno che fa vita mondana, non vado fuori, non spendo cene. Quindi qui. Adesso mi sto divertendo così, è un lavoro molto personale, però diciamo che è una sorta di psicanalisi fatta in casa. Per quale, quale artista non lo fa? Cioè questo, no? Alla fine ogni opera è un po' il buttar fuori quello che siamo, quello che sentiamo, i, i, le cicatrici che abbiamo, come dicevi tu. Sì, se sei un artista oh, e non sei un artigiano, perché ci sono anche gli artigiani dell'arte cioè quelli che certo. riproducono il loro quadretto il loro stile lo certo. fanno migliaia di volte sono conosciuti così e quindi c'è anche una componente se vogliamo razionale furba di mercato che conviene perché sai quando uno ha il logo di Capirossi mi sembra che si chiamasse quello lo riconosce ovunque e quindi eh, tu lo fai no? è una sorta certo. di, di marketing anche quello ecco quello così. non lo so ci arriverò forse con tutto il io, eh. io ho sempre avuto paura di questo perché di tanto in tanto no siccome da grande voglio fare il pittore te l'ho già raccontato eh, o lo scultore perché è quello che mi piace più adesso la paura più grande che ho è proprio questa cioè quella di poi di cadere poi in un, un, un look di... esatto dove tu non sei più tu, cioè, tu no, a meno di... che a meno che come dire, non trovi una strada che, dopo averne provate, perché la, la, la correttezza etica è quella di dire, voglio provare diverse strade, no? Certo. Eh, certo. E quindi Vai, poi da sé che se io vengo attratto, come nel mio caso, da forme così, chiamiamole tra grafica e, con la materia, e il bianco, già questo trittico a me piace, ma non è escluso che io un domani riscopra un altro, certo cioè. luogo. Certo, certo. Però già avere un, una specie di indirizzo pian pianino, diciamo lavori su quello che non vuoi, e poi va da sé, per cui poi alla fine uno dice sì, ma fai sempre le stesse cose. Va bene, ma perché sono le cose che alla fine stringiscono più mi rappresentano, certo, sono io sono questo. Alla fine, certo. con tutti e poi è vero che viviamo anche in tempi che non è i tempi di Van Gogh, cioè siamo in tempi in cui siamo completamente bombardati, come dicevo, di input, di cose. Già, se tu scrolli no, i nostri cellulari, vediamo mille opere d'arte, cose bellissime, cose di altri. Poi no? sembra eh, sempre cioè. che gli altri fanno le cose più belle. No? Sì, e, però, quindi, siamo sempre bombardati. E eh, non, non è escluso che poi uno abbia anche la tentazione di cambiare. Però è anche vero che siamo anche, forse, in una fase dell'età dove dici... Vabbè, poi alla fine devo scoprire me stesso, cioè esatto. va bene. Beh, io quella, cosa lì, quella cosa lì mi piace, ma non la farei mai. No, certo, non, non certo. Oppure non riuscirei a farla. Anche da o dire. forse la potresti anche provare a fare, ma oppure non è Oppure la potrei fare: fare. Cioè, posso fare una cioè, e poi, no? Proprio per sfizio, come si sì, dice, sì, però, però poi alla poi fine c'è anche, anche, vale. anche una selezione naturale perché poi alla fine dice, vabbè, ma tu vuoi ancora perdere tempo a... Ecco, non so, questa cosa che è un po' un periodo che, per esempio, non voglio più perdere tempo a vedere dei film che non mi piacciono, a leggere dei libri che non è, mi piacciono. Cioè, è. sto selezionando le cose e voglio tendenzialmente fare cose che mi piacciono, sento affini e sento che davanti a un'esperienza, qualsiasi, anche leggere un libro, eh, vedo che cresco qualcosa, vedo che... Cioè, non posso, davanti a un libro bello, intenso che ho letto, eh, non posso permettermi di essere la stessa persona che ero prima di aver letto questo libro, di aver assistito a questa mostra, di aver visto questo film. Sto cercando opere certo. così, che mi diano ancora possibilità di chiamiamola crescere, di, di boh, ampliare lo spettro percettivo no? di, quello che, di, di quello che sono. Certo, poi chiaro, uno chiaro. poi dirà, ah ma questo è egoismo, no? ogni tanto sento anche di, ah questo è egoismo, no. ma non è egoismo, è rispetto verso se stessi, no? rispetto, del, esatto, esatto, esatto. rispetto egoismo verso se stessi, cercare di capire fai qualcosa che toglie ad altri, no? perché lo fai per te togliendolo ad altri, tu invece certo. no, fai Qualcosa che è per te ma lo stai dando agli altri. Sì, quindi poi per carità è chiaro, che, è chiaro che quando tu fai questa cosa qui, eh, tempo un po' alla famiglia, lo, lo togli perché magari eh, sei certo. no, nella fase, poi magari torno a letto alle 7 del mattino e dormo fino alle 10, eh, certo. quindi insomma un po', un po' è chiaro che sacrifico ad altro, però... Se l'altro è cioè perdere tempo, come dico io, no? a volte vado a cene che mi annoio, mi annoio a certe cene. Poi è un periodo che mi annoio frequentemente e sono preoccupato, perché mi chiedo, non è che l'annoiarsi uguale sta arrivando alla terza età, No, perché, ma no, perché no. a volte me lo chiedo? Una volta ero più entusiasta, avevo più entusiasmo per le cose. Ma per... Io credo che si diventa selettivi con il tempo, sì, sì, ecco, mettiamola così: è più bello. È fatto semplicemente di selezione, maggiore dai. Sì, no, sì, sì. Non andiamo... Poi io è... Abbiamo buttato via tanto di quel tempo nelle nostre città. Bravo, bravo, ecco, ecco. Pestante allora io voglio che alla fine, sono risultati eh. non utili o quantomeno non giuste per quello che poi era il percorso anche se tutto fa parte del percorso quindi è tutto utile sì. in ogni caso io, perdona, mi sto riproponendo un attimo la locandina perché così marchiamo un attimo le date, i luoghi eh, sì, allora la mostra è una B personale è sì. fatta con Patrizia Simonetti una pittrice abbastanza fermata che sta adesso facendo il grande salto a livello internazionale e poi ci sono io Pietro Vanessi, che mi sto facciando a questo mondo con la mia prima mostra, quindi è il, proprio, come si dice, il vernissage dei vernissage. Ci saranno le letture poetiche di Alessio Pecorari e le musiche fatte in diretta, quindi dal vivo, musiche ancestrali, quindi legate al sogno, di Oscar Bonelli, che è un grande professionista che ho già conosciuto. La mostra è dal 3 al 3 dicembre, ma l'inaugurazione sarà sabato 3 alle 17.30 si trova nella biblioteca Casa del Parco, in via della Pineta Sacchetti, 78. Chiaramente, Francesco, tu sei il primo, saresti il primo invitato. Se tu Io volessi... Ti ringrazio e ci... Certo, ci sarà ci anche, ci anche Cibarie, ci sarà vino, eh, c'è una se casa... c'è vino, vino è <ride> Lo sapevo, <ride> lo sapevo. <ride> A proposito di selezione, no? È importante esatto. selezionare no, C'è una casa vinicola che proporrà una quindicina di vini diversi proprio per, per questa... Quindi ci questa... farà una verticale di vino? Uh, ci sarà un'ibriacatura finale. Okay. ok, quindi io vi aspetto numerose, ingresso è libero. Eh, il posto è bellissimo perché all'interno di un parco c'è un'unica vialetto dopo 100 metri c'è questa villa che è in forma di biblioteca, al secondo piano c'è questo posto che è dove tu giri su quattro lati e c'è il verde. Quindi sembra di essere in piena Toscana, invece sei a due passi dal centro di Roma. E eh sì, perché poi abbiamo detto tutto, ma non avevamo, non avevamo detto che era Roma. Perché? Ah sì, sì, ecco. Eh sì, Roma purtroppo, cioè purtroppo, eh, si parte da qua perché è anche comodo per noi, però non è escluso, stiamo prendendo anche contatti di forse di lanciare questa mostra perché no in, in Giappone altri. per esempio eh, no, ma sicuramente io mi sto già, sto già preparando il collegamento in giapponese così vedrai <ride> eh, sarà ok, okay. Un bel raccontare, sarà un bel raccontare okay. allora Pietro io sono, sono stato felice di riaverti qui con noi e sicuramente se potrò sarò dei vostri il giorno dell'inaugurazione sarebbe bellissimo mi porterò un tappeto rosso e lo lascerò lì nascosto dietro la porta appena ti vedo arrivare lo togliamo e beh saranno probabilmente due tv una privata, una potrebbe essere un TG nazionale che abbiamo insomma smosso quindi potrebbe anche essere bello sicuramente ci sarà tanta bella gente eh, le abbiamo selezionate, le ho invitato a determinate persone, un po' che capisco, Bello. un po' amici, Be belle anime. Via, voglio mettermi la colpa. È quello, che ci, vuole, è cioè, quello per... che ci vuole esatto. E quindi saremo che... un, bel po', un bel po', ma è aperto a tutti, non faremo distinzione di nessun certo. tipo. Nessuno e ci sarà e ci da, divertirsi. da divertirsi anche per altre cose. Molto va bene, bene? grande okay. energia, grande bellezza e grandi sogni per questa mostra che Pietro ci sta. Eh, così invitando e, e incuriosendo, quindi, in qualche modo vogliamo esserci, vogliamo vedere, vogliamo sentire assolutamente, io vi aspetto tutti, ma non, non è Va una bene. parola così: vi aspetto tutti, Siamo, il parco è enorme, quindi al limite faremo dei turni da 10 alla ah, volta. Il problema non c'è <ride> come, come non al funerale della regina, via, faremo un, un turnover eh. pazzesco, <ride> per carità, infatti, cioè, non c'è possibilità di rimanere fuori, insomma. Questo, no, no, no, niente, niente. tutti. Eh, Va bene. Voglio chiudere dicendo proprio questo, nell'arte è, è importante eh, che ci siano eh, gli artisti, ma che ci siano i fruitori. Quindi noi dobbiamo dare a tutti lo spazio di avvicinarsi all'arte. Tu lo stai facendo con questa bellissima mostra, con eh, Patrizia Simonetti, per far sì che questo sogno in questo caso era il tuo, quello di, di andare in Giappone no, a, a, a vedere a far vedere le tue opere, o quantomeno a comunicare con i giapponesi attraverso i tuoi sogni e le tue opere, beh, questo sogno si sta già avverando e facciamo in modo che le persone possano interagire, possano vivere questo sogno collegandolo, cosa che succede sempre nell'arte, ai propri e quelli che sono poi la parte poi, più... poi, poi, poi si potrebbe fare proprio un, addirittura una puntata intera sul sogno e come riuscire ad avvicinarsi al proprio sogno, o se non addirittura a realizzarlo: certo. perché, perché ci sono delle, delle tecniche, appunto, no? anche. Abbiamo parlato sul segreto, le, le, il potere dell'attrazione. Certo, eh, che, che ho visto funzionare e sì? Un giorno ne parleremo, faremo delle puntate formative. Ma su ti credo, su ti credo anche perché io devi sapere che essendo un, un seguace di questa filosofia ho visto su di me questi risultati. Quindi, bravo, ne ho le prove, ne ho le prove, anch'io, sì. anch anch'io, anch'io. E eh, eh, allora, vediamo, vale. siamo, siamo a cavallo, esatto, allora, va bene. Pietro ti ringrazio, ti auguro una buona serata invito tutti gli amici chiaramente a venire a vedere questa mostra e a sognare insieme a noi ok? okay. grazie Buongiorno a tutti, serata. vi aspetto 3 dicembre ore 17.30 a Roma ciao, ciao, ciao. ciao.